Carissimi, siamo alla fine, stiamo per finire gli ultimi versetti del capitolo 28 del libro di Genesi, siamo nel cuore di una benedizione, siamo nel cuore delle radici della nostra fede, siamo nel cuore di, ehm, di ciò che è l'adempimento delle promesse a Giacobbe, quindi veramente mi raccomando, questi pochi minuti che passeremo insieme devono essere veramente minuti eh, di grande grazia e grande benedizione perché riusciremo a vedere in maniera retrospettiva le radici delle benedizioni che arrivano a noi per mediazione di Giacobbe e Giacobbe chiaramente fa parte delle, degli avoli di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio intanto della vostra attenzione, vi prego se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, applicate la, la campanella che vibra, così sarete sempre aggiornati sulle nostre uscite. Giacobbe erge la stele a Betel. Dopo il, il sogno eh, cristocentrico e pieno di benedizioni anche per noi, <coughs> adesso vediamo la reazione di Giacobbe. «Vaikaz Yaakov» eh, dice «Si svelò Giacobbe dal sonno e disse «Akeni yesh ashen bakomase, lo dati» «La reazione fu questa» eh, Certamente c'è, è presente il tetagramma Bama Komazè in questo luogo e io non lo conobbi, non lo conobbi, questo io non lo conobbi è eh, quantomeno sintomatico, perché il fatto di non conoscere Dio, e questo è il verbo della conoscenza personale, della conoscenza fisica proprio, eh, faccia a faccia, fa riflettere molto sul suo cammino di fede, sulla fede di Isacco e sulla fede di Abramo. Quindi non, diciamo non tanto personale, qui fa veramente qualcosa di, di stupefacente. Tante volte noi non ci penso io, eh, ho questa pretesa, non, non, facciamo, non poniamo molta attenzione a quello che succede adesso. Vaierà e temette, e disse, quanto è da temersi a Macomazè, questo luogo, che è, è talmente importante questo discorso del luogo che a livello, diciamo, di titolo, il nome di Dio, da questo momento in poi, per i figli di Israele, è anche, anche, anche chiamato Dio Makom, luogo, perché ci fa riferimento a queste parole di Jacob e dice, e dice, Nora a a Zè, ecco, questo è il luogo da temersi, e poi dice un'altra frase, enze ki bet shahar come non possiamo fare riferimento a Cristo, perché qua dice questo non è altro che la casa di Elohim e questa è la porta dei cieli io sono la porta, Giovanni 10, io sono la porta. Poi c'è il guardiano che apre la porta, che è il Cohen ben Aaron, ma lui è, è la porta, lui è, è il pastore bello, lui è quello che conosce le pecore uno a uno, e poi lascia l'incombenza al Mashiach ben Aaron di eh, essere il guardiano del recinto, il guardiano del gregge, ma anche colui che apre la porta del gregge. E quindi è la porta dei cieli. Gesù si approprierà di questa benedizione per indicare che quel Dio che era lì è la porta dei cieli, è veramente Lui. E cosa fa Giacobbe? Vaishem Motam, mazbach, eh, una stele, e versò su questa stele scemen olio, da cui Moshiach, il Messia, ha la roshà sulla cima. Solo che rosh vuol dire testa. E rosh indica la testa del figlio. Non solo il figlio suo, il primo, Reuven, che verrà, Giuda poi prenderà il posto di Reuven, lo vedremo perché, per quello che è successo con i cognati, no? Ma eh, poi Levi, chiaramente, ha un'altra un missione. Simon passa in secondo, a secondo livello e arriva a Giuda, che sarà il grande difensore di, di, di, di, di Giuseppe, eccetera. E lo pose a Ben. Versetto 18, «Vaishkene Yaakov Baboker sezzò so, eh, Giacobbe nel mattino, vaikak et aben, e preso una pietra, asher, asher Sam, che era là, oppure se noi leggiamo Asher, Asher Shem, che rappresentava il nome, dove lui si era appoggiato e lì versò l'olio sulla cima. Varika e chiamò et Shemamakom au Bet El». Invece qual era il suo nome? Era Luz, perché quello era l'Shemair, eh, l'Arishonà, e chiamò quel nome di quel luogo Betel, casa di Dio, invece di Luz, che era il nome della città in precedenza. E a questo punto noi abbiamo una svolta nella vita di Giacobbe, una svolta che potremmo dire prudente, è la prima volta che noi vediamo una cosa del genere, si entra in un, in un trattato apposta, eh, che è quello del, del, del voto, c'è proprio un trattato definito il trattato del voto, eh, che eh, disciplina il voto verso Dio. Ed è una cosa molto seria, perché? Ne darim, no? Il trattato. Vai dargli a Yaakov Neder Lemor. E fece un voto Giacobbe, <coughs> votò, votò, dicendo, apro una parentesi, tutta la normativa dei Nederim del, del trattato di Nederim sui voti è una, è una disciplina che certamente è venuta a farsi col tempo a precisarsi, però pone le fondamenta su questo, su questo testo perché tutto parte da qua, cioè noi abbiamo quindi una possibilità di avvicinarci al Dio di Giacobbe anche con il voto. Ecco, questo credo che sia un, un aspetto da non, da non da, da considerare, da non dimenticare. E dice esattamente così: se sarà Imeye Elohi Ima Di, se sarà con me questo Dio Dio, e costudirà Baderek nel viaggio a Ze, in questo viaggio che anochi Olech, che io sto camminando, che io sto andando, e. Venatan li lechen lechol e se darà a me pane da mangiare e, sentite, una veste da coprirmi e, quindi chiede, custodia nel viaggio, pane da mangiare. Non sono cose... una veste per coprirsi, non tanto per vestirsi, il Bosch indica quello, e... <coughs> Tornerò, Beshalom, tornerò, farò questo cammino di tornare no? in pace. El Bet Avi alla casa di mio padre, e questa è la frase più importante, veaia ya Hashem ya, li le elohim, Sarà il tetagramma per me, Dio. Non dice io ci credo prima. Io l'ho visto, mi fido della sua parola, non è ancora l'atto di fede, però fa un voto. Se mi custodirà, se ci custodirà, se ci darà pane e da vestire, non sta parlando di altre cose. Per coprirsi, neanche per, per esibirsi, per coprirsi. E se potrò tornare in pace alla casa di mio padre, lui sarà Dio, il Instagram sarà per me come Dio. E a Benazot, questa pietra, a, a, a Sher Shanti, e, e che posi come stele, in questo eh, Mazbah, no? O Mazzebah, sarà Beteluim. Quindi questa stele, questa pietra che io ho messo come stele, verso l'altro, questa pietra, attenzione, sarà casa di Dio, quella che aveva visto prima. Lui la ripropone sulla terra. stessa cosa sarà con Mosè: fai tutto secondo il modello che ti sarà mostrato sul monte che ti è stato mostrato sul monte, e con la lì e tutto ciò che darai a me. Qui spiega allora la frase precedente, dice: Azer tutto ciò che darai a me, queste decime, da fare, io farò le decime di esso di queste decime a te e conclude così il capitolo quindi quella pietra che lui ha eretto come stele sarà il luogo che lo impegnerà per le decine ecco il collegamento con la, con la tradizione sacerdotale a cui avevo fatto riferimento nelle puntate precedenti anzi nella puntata precedente perché perché quegli angeli che, che, che salgono, non che scendono, che salgono in cielo e poi scendono, adesso capite perché sono i koenim, perché la decima si dà i koenim. Quella pietra deve ricordare la decima. Quindi senza eh, strane allusioni al nome pietra, che è ben lungi da identificare altre cose, questa pietra, questa proprio questa pietra che poi di fatto viene definita stele perché è messa in maniera dritta, sulla quale è stato versato l'olio, l'olio della consacrazione sacerdotale, viene definita casa di Dio. E il voto dice: tutto ciò che darai a me, io lo darò a te tramite la decima, ma le decime si danno a Dio tramite le mani dei Qanim e poi anche dopo dei Levim. Vi saluto e vi ringrazio. Ci rivedremo. La prossima settimana con la prima puntata del capitolo, del capitolo 29 e affronteremo questo bellissimo racconto, che non è solo agadico e anche alachico, di Giacobbe che incontra Rachel al pozzo e, e cominceremo a vedere come si costruisce con la donna che amerà questo rapporto meraviglioso che porterà alla nascita di Giuseppe e di Beniamino. Vi saluto e vi ringrazio e, a, come dico sempre, alla prossima. Ciao.